Ciao, benvenuti a questo terzo tutorial. Grazie molte per tutti i messaggi che stanno arrivando e che mi state lasciando nelle pagine dei social e anche per aver dato una mano alla scelta dell'argomento di questo episodio. Voglio condividere con voi la soluzione che personalmente io adotto quando ho la necessità di lavorare in mobilità. Il problema si pone quando il progetto è molto grande e quindi non siamo in grado di poterlo caricare in un disco portatile o nella memoria interna di un computer portatile. Con questa soluzione non siamo vincolati a degli hard disk alimentati e di grandi dimensioni. Questo perché lasceremo tutti i nostri file in alta qualità nello studio e porteremo con noi solamente il progetto e la copia dei file in bassa qualità in un disco portatile. FineHTX non ha un specifico comando, una specifica funzione per fare questo e quindi dovremmo adottare un piccolo stratagemma. Prima di illustrarvi la procedura completa, vediamo in modo schematico come procedere. Abbiamo la nostra sala montaggio, formata dal computer e dall'hard disk che può contenere tutti i nostri media. In questa particolare situazione, dobbiamo necessariamente avere un disco da utilizzare in mobilità, quindi dobbiamo avere già a disposizione un disco portatile da collegare in sala montaggio. Creeremo la library del nostro lavoro nell'hard disk portatile. Dentro la library c'è una cartella Final Cut Original Media che conterrà tutti i nostri girati ma in questo caso specifico prima di iniziare ad acquisire dovremo dire a Final Cut di non acquisire dentro la library ma di associare la cartella Final Cut Original Media fuori dalla library e in questo caso diremo a Final Cut di tenere questa cartella dedicata a questo progetto nel disco fisso Inizieremo ad acquisire tutto il materiale che a mano a mano scheda dopo scheda verrà acquisito e finirà dentro il disco fisso. In questa fase dell'acquisizione non andremo a fare assolutamente i file proxy, li andremo a creare solamente quando avremo finito di caricare tutti i file originali. Quindi sposteremo le impostazioni dicendogli che da quel momento in poi vogliamo lavorare dentro la library. Tutti i file precedenti a questo momento restano dove sono. Quindi avvieremo la creazione dei proxy. A quel punto tutti i proxy verranno creati ma verranno creati nella library che è nel disco portatile. Alla fine noi saremo in grado di passare dall'alta qualità alla bassa qualità. A questo punto però, collegando il nostro disco al portatile, potremo lavorare con la libreria, che è con noi, e con i Proxy Media. Una volta che avremo fatto tutto il nostro lavoro di montaggio, torneremo in studio, lanceremo la library, passeremo dai proxy all'alta qualità e saremo pronti a scaricare il nostro filmato in alta qualità. Ora trasferiamoci sull'interfaccia di Final Cut, andando a vedere dove andare ad agire all'interno del programma questa è la scrivania della sala montaggio questo è il disco media e questo qua invece è appunto il disco dove noi vogliamo lavorare in modalità proxy in offline e adesso colleghiamo questo disco perché come abbiamo detto abbiamo bisogno di due dischi invece di un solo disco a questo punto quello che noi dobbiamo andare a fare è creare la library di lavoro nel disco chiamato edit room portatile Andiamo ad aprire Final Cut, ci viene chiesto cosa vogliamo fare e gli diciamo che vogliamo fare un nuovo progetto e metterlo nel disco portatile. Voilà! Normalmente la libreria ha lo storage location all'interno della libreria stessa. Ora, quello che dobbiamo fare è cambiare questi settaggi. Lo facciamo con questo Modify setting. I media non devono finire in libreria, ma devono andare da un'altra parte. Andiamo a selezionare Edit Room. Quindi la cartella original media della library non è dentro la library ed è all'interno di questa directory. A questo punto entra in gioco un altro disco, che è questo. Ci sono dentro tutte le clip originali del concerto. Con l'import media cominciamo l'acquisizione che quindi sarà molto lunga perché stiamo parlando di un progetto di 4 terabyte e mezzo. In questa fase dell'acquisizione stiamo dicendo a Final Cut di non fare né gli optimized e neanche i proxy, altrimenti questi materiali finirebbero nella cartella tutorial ora acquisiamo tutto il materiale acquisiamo tutti i 4 terabyte e poi proseguiamo con il lavoro bene abbiamo acquisito un totale di 158 ore e 35 minuti se andiamo a vedere in questo disco qua abbiamo dentro 4.4 terabyte di materiale a questo punto possiamo cominciare a creare i proxy. Se io adesso vado a selezionare il mio materiale e gli dico di creare i proxy, quello che succede è che i proxy verranno creati dalla cartella tutorial, che è la cartella che abbiamo fatto qua dentro. Invece adesso noi vogliamo rimettere il tutto dentro la library che invece sta in questo disco. E quindi andiamo nel setting, spostiamo da tutorial a in library, quello che succede in questo momento è che tutto il materiale che è stato acquisito non viene spostato, ma tutto quello che acquisiremo da questo momento finirà qua dentro. Quindi selezioniamo tutto il nostro materiale e diciamo a Final Cut di andare a fare i proxy. Ecco abbiamo terminato la creazione dei proxy e possiamo vedere qua negli spector che abbiamo due eh, dischi collegati e appunto il uh, Edit Room 1 10TB che è questo e che contiene i 4,4 tb di originali e l'editroom portatile, questo altro disco che contiene 119 giga. Sono solo 119 giga perché io mi sono limitato a creare i proxy solamente della prim dei primi 30 minuti del concerto, altrimenti sarebbero stati molti di più. Mettiamo alcune clip nella timeline per vedere se tutto funziona. Mandiamo in play le clip, siamo in alta qualità e possiamo passare in proxy, il sistema si interrompe per un brevissimo lasso di tempo, pochissimi eh, meno di un secondo e adesso noi stiamo visualizzando il materiale in proxy se vogliamo ritornare in alta qualità, torniamo di qua aspettiamo un attimo e adesso stiamo visualizzando il materiale in alta qualità il sistema diciamo se funziona bene riesce a passare dai proxy all'alta qualità quindi da questo disco a questo disco essendo tutti e due in thunderbolt in velocità molto insomma in modo molto rapido senza troppi problemi ecco lì si ferma un attimo e poi è di nuovo in uh, in questo caso in proxy. A questo punto abbiamo verificato quindi che tutto funziona, abbiamo l'alta qualità, abbiamo il progetto con i proxy, possiamo chiudere Final Cut e possiamo tranquillamente staccare il nostro disco e portarlo con noi a lavorare in mobilità. Andiamo ad aprire il portatile e colleghiamo il disco. Apriamo Final Cut sul portatile ed ecco che si è aperto il progetto, ovviamente troviamo un bel missing file qua abbiamo il nostro progetto e riusciamo a vedere qua che non appare ovviamente lo storage che non è in questo momento connesso, è missing file perché siamo in modalità original, a questo punto ci mettiamo in modalità proxy e automaticamente ecco che il sistema aggancia i file proxy, a questo punto possiamo verificare se riusciamo a lavorare, possiamo nascondere il browser. Togliamo l'inspector e eh, abilitiamo nel viewer la visualizzazione degli angoli di ripresa. Questo è il, un multicam e eh, all'interno di questo multicam abbiamo la bellezza di 16 più 16 più 16 più altre eh, 4, 8, 9 camere. E tutto questo materiale risiede in un unico piccolo hard disk alimentato dal computer. Stiamo andando in play e vediamo che siamo in grado di lavorare tranquillamente. Possiamo switchare da una pagina all'altra del nostro multicam, possiamo staccare le camere e inserire la camera che ci interessa. Passare da una camera all'altra, passare da un'altra pagina del multicam e fare stacchi come vogliamo ovviamente adesso li sto facendo molto casuali senza un gran lavoro, di, senza una grande attenzione ovviamente se io provassi a tornare sugli originali ora che non abbiamo il disco di originali con noi quello che otterrei è un bel offline di tutto il materiale l'unica cosa che rimarrebbe è la musica che mi sono portato con me però in questo momento tutte le pagine sono completamente offline missing file tranne il file musicale non ho stoppato uh, Final Cut posso tranquillamente tornare in proxy, in un attimo si riaggancia ed ecco che abbiamo di nuovo tutti i materiali in proxy e possiamo continuare a fare il nostro lavoro, staccare camere senza problemi. Bene, spero che sia stato abbastanza chiaro, non era semplice da spiegare, però insomma è una cosa molto interessante perché ci permette appunto di lavorare anche con progetti molto complessi come questo, tranquillamente in mobilità con un portatile e un piccolo hard disk. Io vi ringrazio e vi rimando alla prossima idea di tutorial. Ciao!